Ciao, sono Marco e questa mattina voglio parlarti durante questa passeggiata in questo posto meraviglioso devo dire, insieme al fedele amico a quattro zampe che con buone probabilità avrai appena inquadrato qui dietro, non so se lo vedi, sì? Voglio parlarti di un altro elemento che va a migliorare o quantomeno sostenere dei buoni rapporti, si tratta del dire di no. Se vuoi mantenere buoni rapporti con le persone devi imparare a dirgli di no, dirlo nel modo giusto ma soprattutto dirlo, anche perché nel momento in cui noi andiamo a negare delle cose a qualcuno, questo qualcuno potrebbe prendersela male, tuttavia se noi diciamo di sì a questa persona e poi non riusciamo a sostenere la nostra decisione di qualunque cosa sia, è eh, legata a quel sì a quel punto andiamo a rovinare un pochino il rapporto, perché se non ce la facciamo a sostenere, diciamo una qualunque collaborazione, qualunque idea ci venga proposta, a quel punto tanto vale dire di no in maniera molto elegante piuttosto che dover dire di sì e poi dopo non sostenere quella decisione che abbiamo preso. Dire di no è molto importante perché ci aiuta a mantenere un miglior rapporto con noi stessi ma soprattutto con le altre persone, con noi stessi per il semplice motivo che non andiamo a caricarci di troppe cose che poi alla fine diventano anche inutili e soprattutto vanno a portarci fuori focalizzazione rispetto ai nostri progetti e programmi e nei confronti degli altri perché potremmo eventualmente non riuscire a sostenere quella decisione. E ricorda che le persone che dicono più frequentemente di no vivono meglio e soprattutto sanno selezionare meglio tutto quello che vanno a fare e vengono anche rispettati di più dalle altre persone. Difatti, le persone probabilmente le più rispettate, ma soprattutto quelle che hanno maggior successo al mondo, di solito dicono molto spesso di no. Di, di solito, o molto spesso, non so comunque come puoi notare sono su un terreno abbastanza articolato e poco sicuro bene detto questo io continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a Quattro Zampe qui sotto che mi guarda un po' incuriosito come per dire ma dove andiamo con tutto questo caldo questa mattina perché fa veramente molto molto caldo d'altro canto è la stagione estiva ci possiamo stare non mi resta che salutarti io continuo la mia passeggiata col fedele amico su questo percorso molto molto articolato e ti saluto con un abbraccio. Ciao!